We're Robin, ma come si fa per essere credibili online? Cosa Cos'è che fa la differenza tra chi è credibile e chi non lo è? Allora, innanzitutto le regole sono le stesse online come offline e secondo me ci sono quattro punti chiavi da rispettare. Numero uno, essere onesti, nel senso di non approfittarsi delle persone, non essere opportunisti ad ogni costo. Numero due, essere trasparenti, nel senso di condividere con gli altri quelli che sono i propri interessi dietro le quinte, dire le cose come stanno e non soltanto la porzione di informazioni che serve a convincere qualcuno a fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Numero 3 mantenere le promesse se dico che faccio una cosa sarà bene che poi a quella cosa do seguito perché poi non è che qualcuno alza la mano e me lo viene a dire guarda che avevi detto quella cosa ma semplicemente le persone smettono di fidarsi di te perché dici delle cose ma poi ne fai delle altre numero 4 prendersi la responsabilità delle cose soprattutto prendersi la responsabilità dei propri errori dichiarando Tu touche ho sbagliato dicendo dove si è sbagliato e facendo subito un proposito concreto strategico per far sì che in futuro questo non risucceda secondo me chi ha queste quattro caratteristiche online o nella vita reale è una persona degna di credibilità